Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon sabato a tutto il mondo. Oggi, oggi ci divertiamo, parliamo un pochino di, del più e del meno perché è un bel sabato mattina, eh, fa un caldo eh, bestiale, però qui da MTC Parrucchieri abbiamo l'aria climatizzata e si sta benissimo. Per chi vorrebbe migliorarsi. Oggi con il fresco si potrebbero fare i capelli, però vorrei raccontarvi quello che è successo ieri e vorrei condividere con voi eh, lo schermo di eh, Facebook. Eccoci qua, questa è la nostra pagina MTC Parrucchieri dove eh, raccontiamo le varie storie. Io adesso Ieri abbiamo fatto questo bel taglio a questa giovane ragazza. Già Capelli da indossare può significare tutto: può significare un peso, ma può significare anche un il ai buon taglio. Perfetto. Ecco. ecco. Dice che il computer è più veloce dell'uomo. Non è vero dipende da, da come tu ti muovi allora adesso vi faccio vedere un'altra cosina eccolo vediamo. parte senti tu da quanto tempo porti questo colore di capelli? sarà un annetto. un annetto e come ti ci stai trovando? no no a me piace proprio il viola è bellissimo guarda adesso eccolo qua ti ringrazio è stato veramente un piacere. MTC Parrucchieri. Ciao. Ciao. Le nostre clienti ci aiutano a promuovere MTC Parrucchieri, ma con dei lavori che, in questo caso specifico, da un anno eh, che la ragazza porta questo colore perché eh, la esalta perché la fa sentire sicura. Sì. Guardiamo più avanti. Un'altra cosina da farvi vedere, questo è il nostro ruolo, abbiamo rappresentato in queste immagini questo luogo fantastico.